il buongiorno lo si vede dal mattino eh. dunque dunque prima giornata di ritorno attraversando la parte ovest della Germania saltiamo subito la parte nord che a livello naturalistico paesaggistico non offre cose particolari, saltiamo la strada delle fiabe che va da Breme, Brema insomma fino al centro della, della Germania perché fondamentalmente a noi delle favole di Grimm non è che ci interessi granché, non c'è nessuna attrazione particolare durante il percorso livello sempre paesaggistico o naturale, quindi... Quindi quindi adesso siamo sono fermato a dormire fuori Amburgo e adesso tappone mega mega mega mega lungo per raggiungere il parco naturale dell'Ars dell'Ars che è noto per avere tante. per, per dare tante opportunità di, di escursioni, di trekking, mountain bike. E presso il quale ci sono dei paesini e noi andiamo a vedere, andiamo a vederne uno perché dovrebbe meritare la visita. Il motivo per cui non vado a guardare le città, non è solo questo, ma questo è uno dei tanti. Sto passando attraverso Amburgo. Questa è una pseudo tangenziale Che non è una tangenziale Perché proprio taglia La città in due Mega ponte di Hamburgo Un'ora e dieci di coda Veramente allucinante Per cosa? Per nulla Dai dai dai Che mancano 70 km da Hannover, Poi ce ne sono ancora una cifra allora i paesaggi non ve ne faccio vedere perché insomma alla fine sono più o meno uguali a quelli che abbiamo visto andando su boschi prati, boschi, un po' di colline ma qua c'è lo sciopero lo sciopero della comunità delle paleoliche guardali che scioperano in realtà il motivo è che che non c'è proprio vento oggi però questo cielo merita una ripresa ma qua siamo proprio impazziti ho fatto gasolio qua in autostrada ah qua non c'è il viene fuori il prezzo solo quando 2 euro 484 al litro cioè 2,5 euro e mezzo per fare un litro 5.000 lire vecchie io mi ricordo quando ero giovane che ci lamentavamo che la benzina era arrivata a 500 lire na na na na na nah. allora, per fortuna ho fatto solo 10 litri giusto quelli che mi servono per arrivare al posto e, e poi faccio benzina fuori intanto che faccio una bella merendina con arachidi già mangiate adesso c'è questa bella briochina che è uno spettacolo si trova in qualsiasi supermercato leader sia in Germania che in Danimarca sono ottime veramente da tanto che non mangio delle brioche così buone ma, vera ma, vera ma veramente allora ci stiamo avvicinando al parco naturale dell'Ars e... dell'Ars e in effetti il paesaggio inizia a cambiare perché si vedono delle colline un po' più alte del solito. Ma da quanto tempo è che non vedo una collina così alta? stiamo scherzando? questa forse è l'autostrada meno frequentata qua rischi di morire per assenza di assistenza a destra in lontananza un castello che potrebbe meritare qualche ripresa quindi esco qui a ah, non ho idea di che castello sia non era incluso nelle tappe vernigerode mittenberg andiamo a vedere se riesco a raggiungerlo considerato che non posso mettere niente su Google Maps non sapendo che castello è eccolo là il castello ma già da qua vedo che ci sono tutte le impalcature per restaurarlo almeno sulla facciata che dà verso, verso est questo per forza andava ripreso perché è un incrocio col semaforo sotterraneo non l'avevo mai visto e ho fatto bene perché il castello mi piace però non vado su, eh. faccio le riprese da qua paese, la cittadina non è un paese, la cittadina è carina eh. dopo ce la guardiamo il castello che adesso riprendiamo è il castello di Vernigorude che è fondamentalmente omonimo della cittadina Adesso vediamo se riesco a fare un passaggio con il camper all'interno del centro perché qua è un, un assembramento di case a graticcio. Ovunque ti giri trovi una casa a graticcio, una più bella dell'altra oltretutto e mi viene voglia proprio di fermarmi a fare un girettino. Tanto il sole è andato via, è stato coperto. Oh, Cosa ho visto? Cosa ho visto? Che cosa ho visto? No, qua mi sa che mi devo fermare perché qualcosa mi dice che vale la pena la visita a questa piccola cittadina adesso la direzione è Wilkenburg una roba del genere c'è il Lidl qua in questa cittadina che non oso ripetere il nome se non lo leggo e quindi via vai di Lidl anche stasera qua Oh va che bello va che bello spettacolo sto parcheggio adesso devo decidere solo allora il sole tramontato di là viene su di qua quindi se io mi metto qua io mi piazzo qua Buongiorno, buongiorno! Abbiamo lasciato Vernigerode, dove abbiamo visto il castello. Adesso ci stiamo dirigendo a Gwydenburg. Qua siamo nella regione della sassonia anhalt e più precisamente presso il parco naturale delle montagne dell'Arz. E ieri abbiamo visto un castello, il castello di Vernigerode, che... È in stile romanico, eh, risalente al XII secolo, eh, ai tempi venne utilizzato come residenza di caccia dai vari imperatori di Germania. Successivamente nel XVI secolo venne, vennero fatte delle modifiche strutturali che lo trasformarono in una fortezza in stile rinascimentale. Dopodiché nel XIX secolo subì un'altra modifica nel XVIII secolo in stile un po' barocco, ma poi nel XIX secolo al castello vennero apportate altre modifiche e, per, e divenne praticamente in stile, in stile neoromantico. Insomma, attualmente risulta essere un, un indovinato mix di diversi progetti architettonici a me tutto sommato non è dispiaciuto, ma soprattutto non mi è dispiaciuta anche la il borgo, il borgo antico centro con tutte le case a graticcio. Ho paura che qua a Guildenburg Kledim, <ride> troveremo più o meno la stessa cosa, un po' una fotocopia, forse un, ancora più carina. di di Vernigerode però, boh, dai, vediamo un pochettino sulla strada qua a Beninzerode Beninzerode, Beninzerode ci dovrebbe essere una chiesetta Eccolo qua Ah, è carina! Adesso devo trovare un parcheggio non a pagamento che c'è qua. Ehi, siamo tornati in Germania! E le cose non sono più come in Danimarca. Bene, ho trovato qui a Quildenborg, una roba del genere. <ride> eh, questo parcheggio per il camper, mega tattico, non a pagamento. E adesso ci buttiamo alla scoperta di questa cittadina, sperando che non sia un po' una fotocopia di quella di ieri. Con il panoramico sarà allora, di qui eeeh chiaramente ti capi? siamo qua proprio nelle viuzze vediamo un po' oddio mia vita. è tutta con il porfido posizioni di foto vecchie particolari eh, di quelle di ver veri Facciamoci questa scorpacciata di graticci Carte di bar. Qua se non ricordo male, siamo rientrati nella vecchia Germania dell'Est, eh? la parte più occidentale della Germania dell'Est. Ecco, ogni tanto ci sono questi edifici che si distaccano dalla delle case a graticcio. Questo è particolare, tutto bene intagliato, da che roba. quando cercato informazioni su questa piccola cittadina c'era scritto che ospitava 1300 case in graticcio e ho detto eh, esagerati eh, qua sono tutte praticamente tutte case in graticcio quindi è più che attendibile l'informazione ovviamente si nota come c'è differenza ce ne sono alcune che sembrano più recenti come stile, altre no, e questo perché le 1300 case a Graticcio raccontano sei secoli di storia. Bisogna dire che l'impianto medievale della parte vecchia della città è veramente tenuto bene e per questo motivo probabilmente nel 99, 1994 è stata inserita come patrimonio UNESCO. Oh, non ci resta che andare a dare un'occhiata al Bauburg, Bauburg che è praticamente l'altro colle che ospita l'abbazia, il castello e la chiesa una delle tante chiese, non ho capito eh? Oddio, non è che mi piaccia granché, però è particolare Questa è un'altra piazzetta prima di giungere su al colle quest'altro Belvedere a me viene da pensare, considerato il balcone Belvedere, che questo è il Muzenberg. non quello dove eravamo prima guardate che roba quante una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici questa se la siamo fatta, eh! Una bella disegnina che ci permette una panoramica su queste poche case in graticcio